bene ragazzi per ritrovare in questo nuovo video io sono Fabrizio e questo è Brand Dutch su una Porsche GTR le classi sono le GT3 proprio quelle che ci aspetteranno sabato prossimo le iscrizioni sono ancora aperte Project car 2 per PC su PC meglio avete tutte le istruzioni su SteamDrivers.eu nel posto, del posto dedicato e intanto io me ne vado quasi di attraverso, serata organizzata da simdrivers.eu sotto richiesta di alcuni di voi, ripetiamo un po' quello che è la serata ginetta, ma questa volta con le classi GT3 e io cosa faccio? Faccio un video proprio su Branddutch per mettervi l'acquolina in bocca ragazzi, non potete mancare E sicuramente con il replay faremo un commento con un video dedicato sempre come l'altra volta che era piaciuto quindi gara all'ultimo sangue qui ragazzi è quello che spero possa succedere in modo amichevole ovviamente sabato prossimo 24 marzo ragazzi non mancate iscrivetevi vi aspetto numerosi per farci due risate insieme ovviamente la prima gara sarà di circa 30 minuti ma poi per chi vuole rimanere potremo provare altri combo qui su project cars 2 per pc quindi ragazzi se l'idea vi piace e volete iscrivervi non esitate a farlo su Steamdrivers.eu se questo trailer previev chiamiamolo così, vi è piaciuto lasciate un pollice in su un commento che è sempre gradito e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale ma anche alla serata del 24 marzo prossimo e ricordatevi di attivare la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video noi ci vediamo a questo punto sabato e ad, al prossimo video da Fabriz è tutto ciao